Bombe su bombe, non contro la vita. Chi ha già pagato una volta, che ha già raggiunto la pace lontano da questo mondo, di don volui la vittima. Non basta la morte, non è abbastanza. Ci vuole ben altro per la libertà. Serve ben altro per l'intoccabilità. La potenza che la morte ti ha dato, la vita che la morte ti ha dato, sono giganti dinanzi alle parole. Non ci sei più e fai paura. Nel tuo giorno la nostra coscienza non c'era, impegnata a caricare le nostre armi, pronte a sparare certezze, ma non ti hanno ucciso. I proiettili che ti abbiamo scagliato te li sei mangiati. Non basta morire una volta perché la macchina sia spenta. Sei ancora da noi, non te ne vuoi andare. Ci fai paura, ci puoi uccidere. Bombe su bombe, non contro la vita. È la tua morte che deve morire.